Thank you. Sandra Malatesta, benvenuta alla mia proposta, ci tengo a dirlo anche scritto. Eh, una, adesso leggiamo, poi c'è magari molto da raccontare. Allora, Sandra Malatesta, il <tose> suo <'età non> <tose> no, no, no. La proposta del direttore, mi si viene a dirlo. Sandra Malatesta ha abbracciato la sfida di dispari senza limiti. Ha una penna dolce, da mamma, sensibile e serena, da quella professoressa giornalismo a diverse profondità e precisa la nostra edizione domenicale ed è il nostro grazie. Prima di passare la parola a, a Sandra, però, volevo dire, volevo raccontare soltanto un piccolo episodio. Eh, parecchi di voi che navigano sui social in questi periodi ormai conoscono un po' le persone, conoscono anche il fenomeno della polina tastiera, di persone che nella vita non hanno fatto mai nulla, poi si mettono che cominciano a scrivere senza sapere, senza capire senza leggere, cioè magari leggono non capiscono quello che c'è scritto e poi loro commentano, dicono, intervengono e raccontano uno di questi è successo dopo, ma su un articolo che la propria ha fatto non è un articolo che è un articolo soprattutto la critica perché poi è la propria internazione della propria politica attenzione per la riprende e che vuole una scelta noi non li però nel fatto delle critiche rappresenta anche un po' quella che è l'anima del governo. Noi che facciamo di prendendo posizione, dicendo quello che pensiamo, purtroppo poi abbiamo dall'altro un lato di una regola per qualche volta ne facciamo detto qualche altra volta andiamo oltre. Però la professoressa ha abbracciato la sfida di Spagli, è stato sì, è bello, ogni domenica raccontiamo qualcosa, uh, trattiamo di tutti gli argomenti. Eh, No, qualche volta raccontiamo qualche piccolo profilo della storia di Sala, ma vi posso garantire che eh, l'intervento della parola è poi il concetto del grazie, perché quando ti rendi conto che tante persone, di cui uno sono io, che eh, lo faccia con un sentimento di grazia e di riconoscenza, è quello di che tanti altri alunni hanno riconosciuto che una persona è importante, non è stata Ritta Andrade, ma tante altre persone che sono passate per la scuola media scopriva molto come docente sono felici che lei scrive e si vada a leggere questo articolo allora significa che qualcosa ti è arrivato il tempo di raccogliere ciò che ti è detto. Grazie, grazie di solito è la è, è la, luce, è la professoressa che premia la stasera è un po' a parte lui che è Maria Pulicielo che ha amici gli amici che sono stati